In questo tutorial vediamo come eh, realizzare, creare, una galleria di immagini nel nostro corso su Moodle. Eh, prima di tutto dobbiamo caricare le immagini che comporranno questa galleria sul server. Quindi eh, andiamo nella fascia destra della pagina e cerchiamo File. Clicchiamo si apre l'elenco dei file delle cartelle che sono già state caricate sul server creiamo una nuova cartella diamo un nome per esempio polietri regolari la creo eccola qui apro la cartella in questo momento è ancora vuota e inizio a caricare le immagini quindi clicco carica un file sul server sfoglia in modo tale da andare a navigare all'interno del computer che sto utilizzando vado a cercare le immagini che voglio caricare ecco sono queste cinque quindi ne seleziono una alla volta clicco su apri e a questo punto trasferisco il file eccolo qui vado a caricare un altro file sfoglia eh, ottaedro, facciamo, non lo ricordo ok, trasferisci questo file carica un altro file sul server, sfoglia icosaedro, apri trasferisci questo file ok, ne ho caricate tre eh, le altre due vi faccio vedere come si possono aggiungere anche in un momento successivo torno a questo punto andando sulla barra blu che c'è qua in alto al mio corso in questo caso è il corso prova 2 attivo modifica vado ad aprire la tendina aggiungi una risorsa e seleziono aggiungi una lightbox gallery chiamo questa galleria poliedri regolari salto la descrizione che non è necessaria qua devo andare a indicare in quale cartella sono contenute le immagini apro la tendina sono elencate tutte le cartelle sul, presenti sul server e abbinate al corso sul quale sto lavorando, seleziono quella che mi interessa, che in, questi ca in questo caso è poliedri regolari. Qui nelle impostazioni avanzate, se non le vedete eh, vuol dire che state visualizzando la pagina in questo modo, basta cliccare qui per aprirle. Potete scegliere se Visualizzare tutte le immagini in una stessa pagina oppure 10 alla volta, 25 alla volta, eccetera. Chiaramente, io ne ho caricate solo 3, quindi non è molto significativa questa scelta, e rimango su mostra sul fatto di mostrarle tutte quante. Salvo e torno al corso. Allora, terminiamo la modifica. Eh, mi si è creato questo link poliedri regolari, che è il nome che gli ho dato io, clicco e mi si apre mh, la galleria di, con la miniatura de, le miniature delle tre immagini che ho caricato. Uh, se clicco su una di queste immagini chiaramente eh, si ingrandisce eh, fino alle dimensioni dell'immagine vera e propria. Qui sotto si visualizza il nome del file icosaedro.png in questo caso. Se eh, preferisco invece inserire una didascalia sotto le immagini, basta che io vada in attiva modifica. A questo punto vedete si è aperta una, una finestrella sotto ognuna delle immagini. Posso andare ogni immagine ad aggiungere una didascalia, oppure posso ritagliare l'immagine, cancellarla, capovolgerla, ridimensionarla, ruotarla, eccetera Se voglio mettere una didascalia, io adesso in realtà metto una didascalia che è ben poco differente dal nome dell'immagine, ma almeno non si vede più l'estensione PNG, che non è molto elegante. Clicco su aggiorna, continua e eh, torna alla gallery a questo punto termino la modifica allora eh, adesso se apro una di queste due immagini dove non ho aggiunto una didascalia sotto l'immagine vedo il nome della, del file mentre se vado ad aprire questa alla quale ho aggiunto appunto una didascalia vedo il testo della didascalia che ho aggiunto a questo punto voglio caricare le altre due immagini eh, lo posso fare direttamente da qui cliccando su carica immagine sfoglia cubo apri posso inserire direttamente in questo momento la didascalia quindi scrivo subito cubo carica immagine eh, torno al corso se adesso apro la galleria ovviamente ritrovo anche l'immagine che ho caricato successivamente dunque eh, un'ultima cosa se per qualche motivo voglio che le immagini siano visualizzate in un certo ordine eh, devo andare a ehm, cambiare il nome dei file perché Moodle me le ordina eh, seguendo l'ordine alfabetico vedete C I O T se io per qualche motivo volessi invece eh, fare visualizzare questi poliedri in ordine a seconda del numero di facce che hanno a partire da quella che ne ha di meno quindi il tetraedro, poi il cubo, eccetera, eh, un, uso un trucchetto quindi vado a inserire dei numeri subito davanti al nome del file in modo tale che eh, l'ordine diventi quello che desidero io quindi torno su prova 2 vado sui file apro la mia cartella allora il tetraedro voglio che sia il primo a essere visualizzato quindi clicco su rinomina e aggiungo il numero 1 davanti rinomina poi andrò su cubo, rinomina, 2. Poi tocca all'otaedro, rinomina, 3. E a questo punto di cosa 4. Adesso andiamo a controllare. Riapro la galleria e in effetti chiaramente sono stati ordinati come io desideravo.